Il Blue Trail si trova nella riviera dei fiori, più precisamente nell'entroterra di Arenzano, a circa 30 km da Genova. Si parcheggia l'auto nello spazio serrato alle coordinate indicate. Il percorso inizia con una ripida discesa di circa 30 metri. Non è particolarmente allarmante ma è, in ogni caso, aggirabile mediante sentiero, che parte circa 250 metri prima di arrivare al parcheggio. La camminata prosegue poi tranquilla, praticamente quasi sempre in piano, per buona parte alla piena esposizione del sole e, in alcuni tratti, al riparo di piccoli boschi, spesso attraversati da ruscelli, piccole cascate, botte d'acqua e ponticelli in pietra. Questo è un percorso di geotracking, inaugurato in occasione dell'evento Geomare e Monti 2011. È, stato realizzato pensando soprattutto ai principianti, sia nell'ambito del geocaching, sia per quanto riguarda l'escursionismo in montagna, e veramente alla portata di chiunque desideri immergersi nella natura per poco più di un'ora, in totale relax. I cache non sono nascosti secondo un criterio puramente casuale, alcuni sono collocati in punti caratteristici per il panorama o per gli aspetti naturalistici, altri in prossimità di bivi. al fine di aiutare ad orientarsi fra vari sentieri che, in ogni caso, sono ben indicati. A destra la montagna mentre sul lato sinistro, guardando verso il basso, si intravede il rio Lerone. Dopo il Cache 4, si prosegue fino a Ponte Negrone, incontrando Cache 5, 6 e 7 del percorso verde. Arrivati sul ponte, si può godere di un più che meritevole spettacolo naturale, il cambio di vegetazione e dei colori. Laghetti che formano il rio Lerone ed il rio Negrone lungo il loro percorso a valle, il tutto in uno scenario che ricorda più un tipico paesaggio montano e per un attimo ci fa dimenticare che il mare si trova a pochi chilometri. Questa è una zona frequentatissima in ogni periodo dell'anno. Tempi e difficoltà di percorrenza ridotti, unitamente ad un dislivello minimo, ne fanno meta ideale per famiglie con bambini piccoli, gruppi di adolescenti, biker e per gli amanti del jogging su sterrato. Un piccolo angolo di paradiso a pochi passi dal mare. Dove rifugiarsi, praticare sport, rinfrescarsi con un bagno durante il periodo estivo, lontano dal caos delle spiagge, prese d'assalto dai turisti. I più allenati possono salire, numerosi tornanti fino all'area del castagno, con suoi due cash dedicati, e fare una sosta pranzo o merenda nell'area picnic attrezzata per poi magari proseguire fino all'imperdibile cache del lago della Tina. Gli escursionisti più esperti, possono imboccare il suggestivo sentiero dell'ingegnere o accorciare per l'assai più impegnativo sentiero Bricasso, che si inerpica lungo il rio Lerone, di laghetto in laghetto, fino a raggiungere il cache verde numero 8 e gli altri della medesima serie. Di qui si ritorna sui propri passi fino al bivio per case freddi e appena superato il Cache Verde numero 5. Si segue poi un sentiero un poco più ostico, su per una ripida ma brevissima salita, a metà della quale ci si può riposare osservando le casette abbandonate, dall'aspetto un po' malinconico. Dalla sorgente, Passando Cash Blue numero 5 e 6, si ritorna su un percorso nuovamente pianeggiante, che con un'incantevole vista sul paesino di Lerca, conduce alla fine del percorso e dal parcheggio. Per chi proprio non se la sente, l'alternativa è ripercorrere a ritroso lo stesso percorso dell'andata.